Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati qui. No, perché ho fatto la intro? Tanto i video sono collegati. Eh sì, vabbè, sì. Okay. Però, però ora non c'è più Stefano. Ok. Vai. Leggi! Ah, sento che il cuore puro si trova oltre questa montagna. Tuttavia, è ancora molto lontano. Molto, molto lontano. Eh. Qualcosa mi dice che che dovrai mettere al buon frutto la tua nuova sì, vita. Sì, lento, te lo sto dicendo da anni, ma, Dai, però, però non lascia stare che sono lento Sono lento, sì, vabbè Sì, ma mi fai venire l'ansia Eh, vabbè, a te fa venire l'ansia Agli hai, hai spettatori Oh mio Dio Non ne abbiamo gli spettatori Siamo gli unici che guardano i video, sono <ride> noi Non è vero perché facciamo 4 visualizzazioni in 3 secondi Il guscio vuole in 3D che... Vai, vai sopra quella montagna Perfetto Oddio <ride> Oddio Pff. Lo sai che abbiamo perso una, una carta In che senso? Abbiamo perso una carta, l'abbiamo lasciata Vabbè, non l'abbiamo presa Quella del Koopa che stava vicino alla fine del livello ma che cosa fai? Yeah, sta basta dai non sprechiamo tempo che poi che poi c'è cioè, l'ultimo che poi sprechiamo tempo oddio ma cosa fai? l'hai già vista la cosa <ride> perché? mi sono dimenticato sì, che non è si poi c'è questa questa questo modo di muoversi che Mario piace tanto oh, è lentissimo a me non però ci piace però è bello a me piace a me non ci piace è ben fatto ecco qui un pulsante nascosto oh, non è affatto nascosto veramente lo sai che, da dove è nato uh, questo gioco? Quindi non si potrebbe andare. Non è nascosto, però. Comunque. Lo sai da dove è nato questo gioco? Ma l'hai visto Come... che è in 2D la cosa? Che cavolo svolti? Non volevo solo vedere. <ride> Vabbè, sai da dove è nato questo gioco? Da... Da... Uh, quelle, quelle scenette di Bowser in, uh, nel portale millenario che tutti dicevano noi ne vogliamo di più e poi, e poi si sono lamentati su, su, su per Mario che dicono oh, non, ha, non è come tutti gli altri non vogliamo i, tutti sì, gli infatti eredizi. io non le capisco queste persone è, è carino come gioco cioè, una... <ride> Un minuto di silenzio per quel coppa Un suicidio non deve essere sottovalutato Per esempio adesso per procedere dobbiamo per forza stare in due ti Ora no Adesso no però ci sono pochi blocchi quindi poche monete E quindi Chi se ne importa dei danni quando puoi avere soldi Adesso pure per salire dobbiamo per forza però fai questo e basta aiuta ho oh. uh. una sensazione di deja vu io uh. ho una sensazione di morte di mario devo andare adesso va bene eh, sai l'infinito. dove mi sto arrampicando con l'altra mano al piede mm -hmm. sono e nuvole grandi sono tutte solide Sol soli mi hai fatto venire una paura terribile no io, io pensavo di aver preso un bordello di soldi lo so che hai saltato un'intera parte però dai vai avanti perché vai indietro buttati che morbido no, ma, scusa cosa? hai, sa hai saltato un'intera parte scusa quella porta mi sa che è inutile no in realtà si può andare... bisogna... si può andare... quella porta lo si porta la porta usa consiglia eh, Ovviamente, sì Certo, ci sei? Ci sei? Consì No, no, cosa? No, non l'ha visto. Non c'è, oh mio dio, quei cosi mi facevano venire un infarto quando cadevano vicino a me Madonna, no, c'è l'odio questo sensore non funziona fatto ok non c'è niente ma okay, che lo uso io è eh? che tu stai in piedi da qua non prendo vabbè comunque non è, è boh sa, sali lì sali perché perché, ah, perché? ragazzi sali di sopra perché è più. è più che è che lì bisogna stare sempre in 3D. E poi ci sono tutti gli poi gli stompo così. I querp. I oh, oddio. No, no non corre indietro, vai in 3D, te l'ho appena detto. E questo cosa Dai! Andiamo avanti, che stiamo sprecando tempo! Ma in 3D! Non ti preoccupare! Devi essere più calmo! Sì, sì, sì! Prova io! Uh. Sto gioco lo dovevo giocare io! No! Io gioco bene! Tu essere scarso! Tu essere mm. scarso! Comunque, sti, sti video di New Super Mario... New Super Mario? Super Paper Mario di... Di, di superfigure mague sì. uh, Dureranno molto di più di tutti, di tutti gli altri livelli. Perché sono lunghi i livelli. Wow. Posso entrare già da qua? Mm, meglio Non lo so se ce un mio Facci, facci. Perché salta così poco? Facci. Ah, sì. Bene. Vediamo qui con le gocce di... gocce di sudore e volanti allora, a casa. qui non vedo niente. quadro con una mela, attiviamo questa mela. Nope, non si, si smuove. Mmm, del sudore a mezz'aria, per nulla sospetto, salve. Salve? Salve, sono sul tuo letto. Questo sembra un cane. Ehi, ehi, mi vedi? No? Incredibile, sono qui nel panico da giorni, finalmente qualcuno mi vede il sudore. vede <ride> mi vedi? Un paio di giorni fa mi sono alzato dalla parte sbagliata dal letto. E improvvisamente prendo il caffè e mi accorgo di essere intrappolato in una dimensione parallela. E come è fatto a prendere lo sera di d Ho urlato e ho battuto colpi per giorni, ma nessuno mi ho sentito, ne ho sentito né visto. Realtà dovrebbero sentirti. Proprio quando pensavo che sarei rimasto qui per sempre, ecco che, che arrivi tu. Il tuo sudore però è in 3D. Sei piumato qui dentro dal nulla. Non è che mi potresti dare un passaggio per andare indietro? Mettiti acc metti accanto a me e svolta in 3D Io mi tengo a te Come fai a sapere che mi posso no. svoltare? Eh perché sei... Ti, eh, ti sei appena svoltato Un... No, però... ma lui Mettiti lontano da lui Lontanissimo E lui diventa così Comunque <ride> Yuppie, ce l'abbiamo fatta Sono tornato a casissimo Mi ha davvero salvato la vita Quel 3D mi stava spaventando Non sono abituato a certe cose. Mi chiamo Rosso Piacere di conoscerti mi ricorda qualcuno, sto rosso. Dimmi, come posso ricompensarti? Una, una cosa ci sarebbe, là fuori c'è un'enorme voragine. Ma pare sapere. Do dobbiamo attraversarla. Ma non ci siamo ancora arrivati? Quindi volete attraversare la voragine, eh? Bene, questa. avete trovato la persona giusta. Comunque, ok, basta, devo avvertirvi. Sapete che questo posto si chiama... Passo degli in passe? No! Sono autorizzato a lasciare passare? Sono pochi privilegiati, così dice il mio manzionario. Ma io sono di Per questo che mi pagano? Per stare qui. Il posto fisso praticamente. Siete sicuri di voler passare? No! Beh, allora in questo caso. Muori. Mi hai salvato la prigionia! Ti di mangi dimensione parallela, ti farò una domanda. Rispondi in modo corretto e ti farò passare. Va bene, ecco qui allora. Qual è il colore più bile dell'universo? Rosso e verde? È, è soggettiva, ragazzo. Uh, va bene, visto che ti chiami rosso, io ovviamente ti dico che è il verde. No, va bene, perché se, se dite il verde non vi fa passare. Lo sapevo, tu e io abbiamo gli stessi uh, gusti in fatto di moda. Tipo vi sbatte fuori, però vi fa passare, però vi sbatte... fuori. No, sì, vi sbatte... Non fuori. Non ti apre il ponte. Sì, però... No! Cadere giù il ponte è solo un minuto. Cioè, solo un minuto. Il bello è che lui è vestito proprio come Mario, ha pure gli stessi baffi, cioè non gli stessi. I suoi sono pixelotti. Però mi ricorda qualcuno. E comunque ci siamo già arrivati. A me mi ricorda Mario. Ora puoi passare a A me mi la che... consiglia. Chi? Vrosso. Eh, ce la posso fare! Ce la posso fare! Non ce la fate! Così con Mario? Non abbiamo ancora letto questo cartello, vediamo cosa dice. Il ponte è chiuso ed è scritto in rosso. Rosso è un guardaponto. Ma non lo non, non avevo letto questo cartello. Salviamo i nostri progressi, i nostri progressi <ride> e svoltiamo in 3D land. Oh mio dio. <ride> 3D land? Salve, perché... Uh, lei le, le è andata nel registro. Guardalo che continua a cambiarsi. Andiamo qui in questo negozietto. Prà, prà, prà. <ride> mi spaventa quel pizzo, non ci voglio più tornare. No, consiglia, cosa fai? Uh, non mi fare del male, ti prego, voglio soltanto degli oggetti. <ride> Prendi una fiammetta. Come vai? Vale? Stai, come stai? Bene! Vedo che hai trovato il mio bel negozio al paesantino. È la prima volta che ci vieni, eh? Così! Oh, Abbiamo la, la raccolta. No, appunti. non leggerlo! Salta! Guadagni un punto nego, punti negozio per ogni acquisto. Un punto per ogni acquisto. Nessuno non li usa. Sì, Accumulano sì, Accum sì. abbastanza e riceverai premi gratis. Ruba gratis! Fantastico! Vuoi sapere quanti punti hai accumulato? No! La tiritera? Ripetimi tutto! Stavo, stavo guardando consigli a flettuare. Come posso aiutare? Vendo scegli pure oggi che vuoi sono tutti belli la non mi serve no devi prenderla non mi serve per il bene del gioco Sì, lo so che, che serve ma non mi serve vai prendiamo un altro sono tutti fantastici fantastici la catratta Raddoppio guscio duro vediamo che altro ah il fungo è se lo fosse... servire ne compro due ne compro dieci oh due punti relazionati allora, fungo shake. Basta. No! Mi serve tanta roba. Uh, dura più. No. Non dura più. Dura di che il fungo SOS? Ne ho preso uno. Uno dura più una bevanda di funghi che riceve una PV nel tempo. Ah, comunque il fungo SOS praticamente quando... Se, se i vostri punti vita finiscono, vi ridà 5 punti vita. Dai, lo spegniamo sempre qui. Vabbè, oh, delle oggetti ci servono. Ne prendo un altro il fungo SOS. Ci Insomma, possiamo... ci manca. Abbiamo... Questo video sta durando 13 minuti Cosa? abbiamo finito non ah, il livello. Ah, Non ho abbastanza soldi. Quanto costava il fumo SMS? 50, wow! Allora mi prendo un altro ah, fungo S. E ne prendi due! No, ne ho preso uno solo. Ah, ok. Io ti stavo incidendo. No! Allora, posso... Ok, ripassa quando vuoi. Mi stai nascondendo qualcosa, eh? soldi ma mm. quello è un quadro no oh, pensavo fosse una cassa ok allora vediamo un po' cosa c'è qui niente di utile flip eh, voglio, non voglio sentire la storia di ricciolidoro grazie ricciolidoro ah si sì. è vero il tracco oh un tubo nascosto una piscina nascosta io prima del tubo Bru Bru qua non puoi metterti. Vai, vai, vai. Uh, ah, è vero, questo non è un tubo di entrata, quello è un tubo di uscita. No, Comunque lì sta una cappa Dove? Vai, eh, vai su, si, sì, lo so che si può. Vai più avanti, non lì? Ho detto più avanti e poi non li hai visti che sono stati... Sì, lì che... sì. Smetti so. a guardare i 3D dappertutto. Lo sai che vuoi trovare i segreti. Ah! Oh, pensavo di arrivarci. Stai calmo. E comunque bisogna sempre guardare dovunque Altrimenti il 100% come lo fai? Con i piedi. Non ricordi? Dobbiamo farlo al 100%. Cosa? Carta Bumuf. Lo so, ma insomma, le carte le possiamo comprare. Sì ma tutte vediamo qui Sì, si le puoi comprare chi c'è oh il tubo che stavamo cercando mm. io non, non faccio il giro <ride> <ride> bre bre bre. chi è che fa il giro in 3D V oh, no essere? un passaggio pericolosissimo ma anche no LOL perché una intanto. volta ho provato a passarci? È impossibile. Sono eh? morto. Ho dovuto usare il mio fungo. Oh, una stella, chissà che cosa fa. Ecco, vedi se mi alzo in piedi. La che porta... Una porta segreta dovevamo riuscire ad avanzare. Ok, niente, nulla di cui preoccuparsi. Oh, oh! Oh no! Che cosa è successo? Oh no, la porta! Ah. Siamo chiusi dentro! Tipico! Cosa c'è qui? Beata... Beata! Ah, è vero, il mazzo! Beata libertà! Pensavo l'avesse detto, consiglia. Cosa? Oh, una mano pixelosa. Un momento, se ho riguadagnato la libertà, deve essere stata opera dell'eroe. Quando gli antichi mi hanno infilato qui dentro 1500 anni or sono, mi sono preoccupato. Ma perché ti volevano male? Ma sembra che le mie paure fossero infondate. L'eroe è giunto finalmente. Beh, sai, 1500 anni sono un po' tantini Sei tantino. un pizze? No, sono un computer. Ma certo, mi chiamo un manolo. Sono una mano. Ma certo, sono un pixel! Anche, anche, anche se tu sei un pixel, pixel. Parliamo, pixel parliamo pixelosamente. Boh. Non hai un'area familiare, sei un nuovo modello? Io, beh, io... Ah, ci stai nascondendo qualcosa, eh consiglio. Non importa i dettagli, mi annoiano. Quel che importa è che ho atteso secoli per prestare per prestare i, ser i miei servigi all'eroe sono una mano insomma vuoi che ti, vuoi che ti dia una mano oh, oh, oh! questo giorno glorioso è arrivato portami con te non puoi dirmi di no allora posso venire con te da amici io non ho ancora risposto il pixel lanciatore Manolo si è unito al gruppo usalo per afferrare e lanciare i nemici e oggetto puoi usarlo anche mentre salti insomma ti darà davvero una mano con me al, al tuo fianco potrai afferrare oggetti con vigore. Premi, uno per usare la mia abilità la mi di lancio, cos'è? La mia abilità di Kirby. Eh? Non temere essere, essere meraviglioso esiste, che ci osserva. cosa mi riferisco. Oh, grazie mille, ma non. Ricorda che sono. Solo, che solo, ricorda solo che posso afferrare oggetti nemici e, e lanciarli con un gusto. È diventato spagnolo a caso. <ride> Afferra una cosa con uno e premi uno per lanciarla. Perché non ti familiarizzi? Anche perché non puoi uscire senza... <ride> Sono cattivo! Mm. Sono potentissimo. Come hai fatto a cliccarlo se l'ho lo, lo lanciato di lato? Vabbè. Un giorno glorioso! Hai imparato a lanciare degli oggetti usando una cosa... Perché. perché lui, Mario, non può raccogliere i blocchi e gli oggetti senza... Senza lui. Sì. <ride> e ora andiamo <ride> via. Ma non faceva bere il tè con Luigi il Andiamo! <ride> Cosa? Non posso portarlo, allora lo metto nella cassa. E questa è l'ultima parola che disse Mario. In tutto... E fu così che non posso mettere <ride> nulla nella cassa. Oh, oggetti di scena inutili. Bene, torniamo indietro. <ride> questa stanza è molto utile. <ride> Giusto per ricordarti che esiste consiglia. Ehi hey, Mario! E se facessi così? Nope. <ride> che figo! Mario, cosa fatto fatto? Oh. Fuga! Pr pr ehi hey, Che cosa è successo a quel tizio? Ah, ok. Adesso devo fare per forza il giro. Oppure potevo mettermi in 3D e saltare Eh, ora devi parlare con un tizio dentro quella cosa Oh, è quello che penso Polpette! No. Polpette, chi è questo vecchio? Chi è la? Io sono un anziano, occhi quindi sì. occhi aperti Questo qua vi farà perdere minuti e minuti Che cercate? Via dai piedi, via i piedi dal mio tappeto Ehi, queste sono scarpe di seta Va bene, le Veramente speravamo di poter attraversare la città Oltre c'è solo il deserto C'è un tesoro Ma troverete solo sabbia per le vostre mutande <ride> Ecco perché qui l'antico paese Per proteggere il tesoro da voi Occhi aperti Non potete passare Vedete il piccoletto nella tasca Qualcosa da dirvi Quale piccoletto okay, E sapete fammi. cosa? Occhi aperti Insomma lasciate perdere Quale piccoletto? Chi è là? Chi va? L'eroe? Polpette! Oh mio Dio! Se non fossi, avresti un pixel a forma di mano, ma ce l'ha! Se l'avessi potrei quasi credere che, che tu sia l'eroe, ma non c'è. Occhi aperti! Sono ciecato! Come ce l'hai? Certo che si sì, sei l'eroe! Già! L'avevo già capito! Sì, sì, sì, sì! Mm -hmm. sì, sì, sì. subito quel tizio in merda! Ti, ti passerà a lasciare! Pronto, verde, sono gli occhi aperti! <coughs> Perfetto. Ho detto occhi aperti, occhi aperti, occhi aperti, ho detto occhi aperti non gli occhi verdi. Oh mio Dio, Ho pissato come verde. Dobbiamo l'altra attraversare il ponte, Sì, l'ho già detto la sabbia del zombie. Ah? Beh, teniamocelo Già, teniamocelo per noi. Tu lascia passare il signor baffetto. Che miei baffi sono migliori Vieni a tirare dal tappeto e parla con verde ai margini della città Occhi aperti e ricorda, i miei baffi sono meglio dei tuoi Beh, finalmente potrò andare in pensione al mio compito finito <ride> Quando sale nel deserto, tieni d'occhio le tue mutande! Mi si nasconde un sacco di sabbia Ma <ride> in pericolo abbondano, quindi Occhi aperti Finalmente sta un po' zitto Vecchiato, dammi, dammi un po' di cibo Dammi il fungo shake, io mi rubo la poltrona. Cosa fa il fungo shake? <ride> <ride> oh sì. Mario non parla su consiglia. No, l'ha fatta sulla poltrona. <ride> Mario fa la cacca. <ride> mm mi è tanto attraversare verde ponte vedetta ma co come lo sto dicendo questo cartello col sedere <ride> no dico sul serio e se io andassi qui dietro non, non si può ci sono dei muri invisibili che impedire cielo mettiti in mm. oh yes un'altra poltrona su cui sganciare <ride> che succede? mettiti no, in 3D la... devi metterti in 3D ma non lo sapevo sono state la cacca <ride> no ottieni la carta rosso e verde che è totalmente inutile salve mi ha telefonato il vecchio occhio aperto quindi tu saresti eh! perfetto Calerò il ponte immediatamente clic visto che sei vestito di rosso però ti cacello da casa mia dun, dun, dun. Oh yeah. eh, vabbè questo qua è il ponte 2.0 Ecco fatto! Posso farti una domanda? Rosso o verde? Qual è il meglio? Ovviamente il rosso! <ride> rosso! Qualcuno di qui? E' il tuo brutto capello rosso! da fuori! Ecco cosa succede! Quindi non lo fa neanche... Mario! <ride> Morire in casa sua! <ride> Ehi, <ride> hey, amichetto mio! Aspetta, voglio vedere come reagisce. Non, non ho mai visto nessuno. Questa è casa mia, che ci fai qui? C'è un'uscita, accomodati! E tu saresti un eroe? Beh, in ogni caso non, non è detto che debba sopportare la vista lo stile kitsch. Uh, okay. E io mi prendo il tuo vaso! Ciao! <ride> Anche questo vaso! No, ci sono le scale in no fatemi passare, e io prendo la porta Dai, addio, io... e mi prendo questa porta addio ti prendi a calla. Mm. mi ma... prendo questo bambino non stai per... più prendendo oh mio dio lo posso trascinare a me vieni a me bimbo oh mio dio Oh mio Dio! Oh mio. È falso! Riporti. Meno male, è veramente falso. Meno male che Mario fa dei certi, certi salti. Fine! Ma tu lo sapevi? Cosa? Che ti possono prendere i, i personaggi. No. Volevo farlo su per te. Salviamo i progressi. Non toccare il pulsante power. Ho detto di non toccarlo. <ride> Con audace fremito del suo meraviglioso baffo. Mario, lascia partire lo scorreggio. Ma no, uno Un singolo granello di sabbia portato dal vento. Aveva solleticato, aveva solleticato il sedere delle rue Non ci vuole molto. Perché male consiglia ne scoprissero l'origine. L'antico deserto. Guarda che anche nel paese c'era un sacco di sabbia. Narratore. Attraverso quella piana infinita. baciata dal sole. Quello di Super Mario Bros. 3. No, grazie. Cosa? Quel, il sole di Mario Bros 3. No! Non quel sole! Quello mi faceva venire l'infarti! Non baciata dal sole, uccisa dal sole! I due continuarono la ricerca!